No, no, devi dire dopo il successo È eh, perché Posso? No Ciao compagni di scuola e benvenuti nel secondo episodio di Lo Fogo Del cuore Il format nato per risolvere i vostri problemi amorosi Una situazione veramente schifosa Dopo il successo del primo episodio abbiamo deciso di continuare questo format senza assolutamente alcuna pressione esterna Ti devi spaventare Oggi parliamo di gelosia Oggi Al ah, sono giapponese Ah sì, hai detto oggi il pubblico maschile. Iniziamo Il mio lui ha legato molto con mia sorella E comincia ad essere un po' gelosa oh. Posso credere che mai tua sorella ti possa rubare il fidanzato Oddio sì, sto pensando a quante volte ti è successo Andiamo bene Allora io sono molto malfidato Di queste che... cose Quindi non lo Dai, so Dai, obiettivamente, tua sorella Dipende che tipo di rapporto hai con tua sorella ho capito, puoi avere anche un rapporto bruttissimo, però c'è sempre un legame. Non è che pensi subito, ok, mia sorella parte per fregarmi il ragazzo, però... Dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c'è Parla con tua sorella e dici e Sorellina mia, sai, mi dà un po' fastidio Cerca di moderare un po' il rapporto che hai con il mio, mio fidanzato Vai calma adesso No, no ecco, Già se dici così sei psicopatica però Ma c'è qualcuno che ti obbliga ad essere così? Sono gelosa di una sua collega, devo ucciderla? E... Assolutamente sì No, ragazzi, c'è una regola fondamentale Mai fidanzarsi o frequentare un tuo collega di lavoro non me lo segni proprio anche perché sennò no, a questa rete sposata. Ma Sono donne che hanno pianto per te Non è vero, sto scherzando, sto scherzando Io esco Maria Al posto de del cuore hai un bidone dell'immondizia Anche perché è logico che ci sia del feeling Perché sennò no, non potremmo fare questo video da noi No, male. esatto No, eh, no, eh Il feeling sul, sul lavoro è Ma Madonna, che brutto Sto scaccolando gli occhi mentre parlo È no? Orribile Che schifo che schifo Uccidila solo se hai un motivo valido Cioè se le prove Guarda, vado a prendere il filmato, eh ah, Sono geloso della mia migliore amica Significa che mi piace, sto in crisi Sì, sì Ma io che c***o ne so, scusa No, ma perché? La malizia allora... tra maschio e femmina non esiste no. Può esistere D Dipende dai presupposti Nel senso, se sono persone di Sì, so uh, Ma è del mestiere questo, no? Se è una persona che conosci da tanti anni Fin da piccoli magari ci sta In realtà una relazione bella è proprio quella eh. Nel senso, avere una, una fidanzata Che puoi trattare anche come la tua migliore amica Perché in una relazione felice La tua fidanzata è anche La tua migliore amica ma ora me ne vado io, eh? No, perché era era carina. Sono gelosa della sua migliore amica. Ok, però stavolta è diverso, è diverso. eh. Diverso. Dormono pure nello stesso letto? Ditemi se è normale. Ma gli aspetta un pugno. Allora, allora, allora, allora. Allora. Momento, allora. allora. momento, momento, momento. Allora. Che esigenza c'è? Che esigenza no. c'è di no. dormire insieme? Non è normale. Non è che ci sia un assolutamente. Ma motivo. quando mai? Ma quando Lui mai? Lui dorme nel divano. Ma sicuro no, che scoppo. Vi no. faccio entrare dentro la patata, la palapa Posso dire una cosa? Ma Va bene, me. la dico Io ho dormito con degli amici maschi in vacanza Cattetto. Ed ero fidanzata però comunque eravamo un mix Nel senso maschi neanche <ride> prendere in giro Ma come un mix? <ride> io di solito faccio un mix Ma il mio fidanzato che Intanto ormai non è manco più il mio ma, fidanzato ma, Quindi ma io posso dire ma Lo sapeva ma, Quindi un conto di un Sapeva questa cosa? È sicura sì. di non aver sbagliato location. Signor Giudice Sì infatti abbiamo tanto litigato Per forza <ride> E allora io adesso mi devo agitare un attimo? Perché una volta eravamo un videochiamata E passo un mio amico senza maglietta Non l'avete mai visto non così? Aspetta ma Vabbè ah l'altro non, non è più mi No fidanzato. cioè aspetta ma, ma se io Ma se la mia no, Cioè Allora se io dovessi scoprire che la mia ragazza Dorme insieme ad altri ragazzi Ma io mi incazzo come una be- Questo è il guerriero super saiyan che ha oltrepassato il limite oh. Io mi ma lo sapeva Quando dormi con qualcuno il rapporto cambia Che cosa? Con il miglior amico con la migliore amica non bisogna dormire Però oh, si tratta di più amici Sì perché no Dico Avete fatto un festino Siete tutti imbriachi: Gente che entra Gente che esce no. Dormire insieme Si sì. allora, Hai visto allora Forse sì, Forse lì si sì. L'udienza è tolta Però non è la Non lo so Vabbè, Dipende dalla sì, situazione sì, Con il migliore e Con la migliore amica Mai dormire insieme Da soli mai. Ok Mai più Se il video ti è piaciuto Lascia un like Iscriviti al canale di scuola Anche il mio Se ti avanza tempo E fateci le vostre domande Qui sotto Per il prossimo sfogo del cuore Mmm cucina una torta. I rossi con le chiare. Mm.